buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un set di pinzette, di pinze adatte per mini trapanini sono delle pinze che chiudono punte da 0,3 mm a 3,2 mm vedete le varie sezioni e vengono montati normalmente su dei trapanini sia manuali che elettrici Andiamo da sezioni molto piccole a sezioni più grandi, ecco, questa è molto piccola di sezione, la punta più piccola che si può portare è da 0,3 mm, mentre vedete queste bussole dove i diametri sono più grandi, sono più aperti, si inseriscono punte anche più grandi, sino a 3,2 mm. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo nel prossimo nostro video. Grazie, buona giornata.